una compressione che ti Bella raga, oggi andiamo a vedere come fare un, uh, un mix alla FSK Parlo ovviamente della parte in cui tendono ad alzare la voce e a entrare in distorsione senza però dar fastidio a chi ascolta perché lavorare con la distorsione è lavorare con il fuoco, la distorsione è diciamo quel campo oltre al quale il suono picchia e dobbiamo farlo in maniera controllata nelle frequenze giuste, altrimenti si rischia di eh, appunto rendere fastidioso il suono e andare a sollecitare parti della voce che noi non vogliamo assolutamente. In sostanza come passare da Piccolo Angelo ci sono io non temere Non ascoltare chi dice che sono un bastardo A questo Facciamo così Piccolo Angelo ci sono io non temere Non ascoltare chi dice che sono un bastardo La colpa è la loro perché non mi sanno tenere So quello che ho fatto senza dare peso su quello che faccio La vita... Ora Prima cosa da fare in questo caso e non farà parte di certo del, dell'effetto che vogliamo ottenere è mettere un melody perché il ritornello è monotono. L'ho cantato veramente monotono. Lo trasferiamo. Piccolo angelo ci sono io non tenere Non ascoltare chi dice che sono un bastardo La colpa è la loro quello che ho fatto senza dare peso su quello che faccio. La vita... Praticamente queste qua sono le note eh, che ho usato io a cantare. Come vedete, è tutto molto mh, diciamo mononota, molto omogeneo e la cosa non mi piace. Piccolo angelo ci sono io non temere. Non ascoltare chi dice che sono un bastardo. Piccolo angelo ci sono io non temere non ascoltare chi ti dice che sono un bastardo la colpa è la loro perché non mi sanno tenere Ora perché non mi sanno tenere Ora perché non mi sanno tenere So quello che ho fatto senza dare peso su quello che faccio sa, da sa dare peso su quello che faccio sa dare peso su quello che faccio la vita è passata Su che faccio. Ok, in sostanza, come arrivare a una voce del genere? Allora, mutiamo tutti i plugin. Ecco qua. Wow, wow, wow, wow. Piccolo Angelo, ci sono io, non temer! Non ascoltare chi dice che... La prima cosa da fare, dopo che ho, vabbè, regolato eh, un discorso armonico, mio di gusto è quello di mettere un compressore che ruolo ha il compressore in questo caso? in questo caso qua il compressore mi serve a tirare fuori l'aria eh, da, dalla voce perché era molto fine in un pezzo alla FSK un pezzo molto eh, d'impatto abbiamo bisogno di una voce molto interessante una voce molto eh, dura ok? e poi anche perché eh, la distorsione lavora meglio ha più campo eh, in questo caso qua Piccolo angelo ci sono io non temere. Vado esageratamente fuori controllo con il compressore, in questo caso qui. Piccolo angelo, ci sono io non temer, non ascoltare chi dice che sono bastante. Sentite come fine la voce, come mh, poi sarà da pulire. Però tiriamo su la, la prepotenza de, della voce, le, le basse frequenze, l'aria. Piccolo angelo ci sono io non temere, ok? Piccolo Angelo ci sono io non temer Tutti i tranzienti che poi puliremo dalle basse frequenze, dal rumble E andremo a inserire nella distorsione Piccolo Angelo ci sono io non temer Quindi subito dopo ci sarà il passo della polizia Piccolo Angelo ci sono io non temer Tantissimo taglio, taglio tantissimo ma non mi interessa la roba che è qua sotto Non ascoltare chi dice che sono un bastardo. La colpa è la loro perché non mi sanno tenere So quello che ho fatto senza dare peso su quello che faccio La vita è bastarda Altra cosa vado a dare presenza nelle medio frequenze Dove poi andrò a mettere il distorsore Come fare? Con un altro equalizzatore ho praticamente enfatizzato la zona delle 4000 Tagliando un altro pochino la zona delle basse frequenze Generalmente sto molto più basso, lo sapete, però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 perché adesso arriva la, la grande differenza del mix, arriva il distorsore. Sto portando la voce avanti in una zona, in una zona dove poi vado a inserire la, la distorsione, ok? Tutto il resto non mi serviva e avrei dato modo al distorsore di tirare su frequenze che a me non interessavano e che poi andavano fastidio in fase di mastering. Piccolo Angelo ci sono io non temere Non ascoltare chi dice che sono un bastardo la colpa è la loro, perché non mi sanno tenere... Cosa ho fatto? Ho tenuto molto alto il drive del, del distorsore, con un livello medio. Attenti qua sotto, io qua mi sono regolato l'equalizzazione diciamo, in base al mio, al mio caso, ok? State attenti perché qua fate danni, se non lo fate per bene. Se non siete esperti, ruotate le manopoline... Spesso, vedete quando può andare bene, quando state levando roba, quando la state aggiungendo. Le medie io qua non ne ho, perché tanto comunque sia l'abbiamo data nel mix, ok? E poi dopo ho dato un pochino di meno in uscita, dato che comunque mh, il distorsore era bello pesante e dava volume. Per collocare questa voce ho dovuto usare un riverbero. Ben studiato, nel senso che pre molto rapido, non a zero perché sennò mi ammazza i transienti, gli attacchi della voce. Però comunque rapido, voi mi vedete usarlo sempre a manetta questo. Il time l'ho dovuto mettere abbastanza alto per un discorso che dopo vi farò vedere, per farlo arrivare, ok? Perché? Perché la voce distorta arriva principale, il riverbero arriva pulito dopo, dopo un pochino, per ridare quella sensazione di umano, ok? Piccolo angelo ci sono io non temer. Una stanza non troppo esagerata. E un taglio sulle basse frequenze. A me non mi interessano, devono stare molto alte. Piccolo angelo ci sono io non temer. In coda a questo riverbero che puro sarebbe così: Piccolo angelo ci sono io non temer. Ho messo questo plugin qua, che praticamente lo uso in parallelo da solo per creare l'effetto delle doppie voci, quando la principale non spinge abbastanza. L'ho messo per collocare più ai lati il riverbero e farlo arrivare da dietro, che facesse questo movimento qua. ti insegno le regole Chi soffre non guarda una vita notevole Se accade qualcosa mi sento colpevole, Se scappo non sono il più debole Dopodiché un altro effetto molto importante della catena del parallelo È l'eco che mh, ho tenuto abbastanza tranquillo Non ho fatto né tagli né niente come vedete Piccolo Angelo ci sono io non temere Non ascoltare chi dice che sono un bastardo La colpa è la loro perché non mi sanno temere. Quello che hai fatto senza andare ora, se fate caso, la voce è distorta, pulita, compressa, però non esce dal, dal beat rimane molto incassonata lì dentro lì. Come ho fatto a risolvere questo problema? L'ho risolto con una saturazione. Ho saturato le parti sempre medie tagliando un pochino sulle parti basse dove c'è la zona della voce principale e enfatizzando leggermente anche le altissime quindi inserendo questo distorsore qua, questo saturatore scusatemi la voce viene spinta pesantemente in avanti piccolo angelo ci sono io non temere Piccolo Angelo ci sono io non temere Piccolo Angelo ci sono io non temere Non ascoltare chi dice che sono un bastard La colpa è la loro perché non mi sanno tenere Capito? Mi serviva quella roba che mi portasse fuori la voce da, da un mix Dopodiché ho usato ehm, un giro di doppie Ora loro ne usano due usano un giro di doppie pannato da una parte, un giro di sporche pannato dall'altra. Io ho usato semplicemente un giro di doppie perché non avevo bisogno delle sporche, cioè ho fatto un tutt'uno praticamente e l'ho tenuto eh, stereofonico, nel senso più aperto rispetto alla voce, meno aperto rispetto al, eh, al, al riverbero. Andiamo a vedere cosa ho fatto sulle doppie perché è veramente importante una gestione di doppie anche in questo caso lo ci Allora molto basso. Vabbè, Autotune, e questo si sa. Equalizzatore abbiamo enfatizzato le parti delle, delle 4000. Tagliando le parti basse. Subito un distorsore. Solamente che a questo giro ho preferito usare come saturatore quello del black box, devo per ora tenerlo spento perché se no mi, mi impazzisce tutto, vi basti sapere che è usato sulle principali però in questo caso qua avevo già un distorsore, avevo un saturatore, cioè usare questo saturatore qua su una voce distorta era come osare un po', ok? Per questo in risposta a chi mi chiederà come mai non l'hai messo anche sulla principale invece di mettere quello classico di Fab Filter. Per questo discorso qua, da una caratteristica importante metterlo laddove la voce è già molto caratteristica, rischiavi di fare un po' troppo, ok? Quindi ho preferito tenerlo così, solo sulle voci doppie. Uno stereo maker, lo stereo maker panna le voci, ok? L'ho messa addirittura oltre il riverbero. A questo punto qua abbiamo inserito un uh, compressore per allora, lo scopo di questo compressore qua è quello di mh, rendere le doppie voci il più lineari possibili, levare ogni minimo ogni minima aggiunta di volume. Molto lineare, un tappeto di voce messo lì, ok? Da tagliare le basse frequenze perché come sentite esce fuori anche il, il, il tipo del piano di sopra. Dopodiché in aggiunta in fondo ho messo anche un controllo di transienti per ridurre l'attacco della voce quindi uh, uh, uh, uh, uh, uh, e dare un pochino più di pancia al sostegno quindi ragazzi il risultato è una voce distorta ma che non dà fastidio ok? quello che ci siamo prefissati fin dall'inizio di ottenere e niente, mh, bello a tutti per essere arrivati fino qua, al prossimo Piccolo angelo ci sono io non temere Non ascoltare